È possibile fare le costellazioni familiari a distanza? Nella mia esperienza sì, perché durante il periodo in cui eh, siamo stati a casa, per quello che sappiamo, eh, mi sono sperimentato nel creare un metodo per fare le costellazioni a distanza. E quindi chi si collega col computer può vedere uno spazio virtuale in cui ha il suo segnalino che può spostare nello spazio e questo crea dei movimenti tra me e gli altri che sono molto interessanti quindi anche se non c'è la possibilità di incontrare fisicamente l'altro però già il movimento può creare delle dinamiche e quindi c'è un sentire molto interessante anche se a distanza e posso dirti ho riscontrato l'efficacia di questo metodo perché ha permesso a chi magari era anche molto distante di poter lavorare sulle proprie tematiche e ricevere informazioni per fare delle scelte. Se vuoi sapere di più sulle costellazioni familiari a distanza puoi contattarmi.